Sì, eh, questo è amore, sì, no? Sì, sì. Sì, no? Siamo pronti, eh? Ok. Oddio allora, che dobbiamo... ho fatto di male. Ah, sì. ah no, sì, eh beh, mi sembra. Oh, così, così? dai. dai. Eh. Dobbiamo dividere come a scuola. Sì, va bene. Siamo pronti. Ecco, un Eh, La domanda fondamentale è questa. Perché uno decide di fare regista? Oh. Perché ha deciso lei di farlo. Io? Sì. è ho... una prova o stiamo già girando questo? Stiamo già girando. Non Quindi ti so. sto abbracciando in questo modo qua volitivo. Okay. Mi eh, fai male. Mi bene. Sì, scusa, eh? scusa. Certo. Allora, perché non lo so, io posso dirti, darti un'altra risposta. Dopo il mio primo film, che non è detto che ne fai un secondo, perché è più difficile fare il secondo che il primo, almeno quando l'ho fatto io, che era già un periodo di semicrisi fine anni 70, non è che ne sono nati molti. Io ho passato 5-6 mesi della mia vita, che poi a quel punto, tranne Dario, che mi richiamò ugualmente a fare l'aiuto, dicendomi Lamberto hai fatto il film come regista, e io te lo chiedo perché mi farebbe piacere, mi viene a fare l'aiuto, e ho detto sì, però ho passato 6 mesi che stavo in cucina a tagliare minestroni e mi dicevo, di fare regista non me l'ha ordinato il dottore, e tagliavo di fare regista perché cerchi di esorcizzare, no? capito? Poi non è che mio padre portava mai la famiglia come cosa. Però ecco, avrò avuto 5-6 anni, non credo di più. Eh, arrivo su questo sette teatro pieno di gente e c'era un signore su quelle classiche serie del cinema che a me sembrava un po' un orco, era Aldo, il famoso Aldo Fabrizzi, grande amico di mio padre. Eh, C'era questo signore su questa poltrona con una pancia enorme, con i calzoni slacciati, perché stavo in un momento di pace, che io, mio padre per mano mi porta, mi avvicino eh, e naturalmente da timido guardavo sul pavimento, lui mi, mi stende la mano, io gli do la mano senza alzare gli occhi niente, e lui da buon attore vero grande, e grande mi fa a ragazzi eh, quando stringi la mano la devi stringere con forza, e poi devi guardare negli occhi. Io da quella volta sono, sono tornato a casa più terrorizzato che se avessi visto un film d'orrore o oh, come è stato da lì a poco tempo, non so, quello che racconto, il film che mi ha fatto più paura era Bambi, che era la favola, eh, l'orco, l'horror, eh, la paura, vista da, proprio vista da ricordi che mi venivano da bambino. Gli italiani riuscivano a copiare... Molti filoni del cinema di genere italiani erano la riproposizione di genere tipo, vabbè, lo spaghetti western è un esempio. C'è Leone, ma c'è anche il filone che insomma, copia John Ford. C'è anche Giallo. però con la sensibilità europea che, lo, che a loro mancavano ed era palpabile. Gli americani amano moltissimo i film di genere italiani, eh, tipo i gialli, faccio per dire. Cioè il thriller esisteva anche negli Stati Uniti, ma quel, quel grado che loro chiamano morbid, quel grado di crudeltà, di, di, di fastidio che tu percepivi eh, nell'attenzione di determinate situazioni narrative e stilistiche come le facciamo noi non c'era nessuno perché facciamo dei... copiavamo in certi casi anche migliorando determinate cose no, e questo no, è ma... il genio degli artigiani italiani Sicuramente. Nel mio libro il Gordon Lewis dice se io da piccolo ho visto Dracula, avevo otto anni, ho dormito un mese con mia nonna se oggi fai vedere Dracula a un bambino di otto anni ride, ma perché sono esposti, cioè Ammazzano, il livello no, si è alzato no, tantissimo, no, sì, sì. quindi ti dico, cioè, è chiaro che questo discorso lascia il tempo che trova, perché è cambiato tutto. Loro erano dei pittori veri e propri prestati alla cartellonistica, sì, fin, sin dagli anni 30... Eh, tu, per tutti gli anni 40, 50, 60, questi sono nomi ormai celebrati da anni in tutto il mondo. Sto facendo un lavoro adesso che racchiude eh, mh, tutta la, la storia del cinema di genere, quindi dalla fine degli anni 60 fino alla fine degli anni 80, attraverso i manifesti italiani, tutti quelli che sono sesso, droga e violenza, dai mondo movies ai nazi, ai nazi exploitation al giallo all'italiana. Cioè, sto tentando di fare attraverso questi volumi, che è un lavoro pazzesco e sto fotografando io uno per uno più di 6.000 pezzi. È una sorta di rivalutazione che st che st la stessa cosa è stata fatta da Tarantino del B-movie no? lo voglio fare con, con la cartellonistica perché che sono disegni fantastici che ancora più che il cinema d'autore hanno bisogno di grandissima fantasia di grandissimi colori eh, il manifesto più importante anche a livello di valore è la maschera del demonio il quattro fogli dove c'è il, il, il volto di Barbara Steele, eh, la divisione cromatica azzurra, e rossa e bianca e la mano, una mano rossa stampata proprio come un'impronta sul manifesto. Mani io di questo possiedo il bozzetto originale che mi ha venduto Giuliano Nistri, l'autore che è ancora vivo. Ha avuto quest'idea di colpo di provare una mano, l'impronta. Quindi eh, col bozzetto davanti, col disegno ha messo la mano in una, in una ciotola di vernice rossa e l'ha stampata così come si vede sul manifesto. E lui mi ha detto se la mia mano fosse stata troppo piccola o troppo grossa o troppo sbilenca che non funzionava, probabilmente poi facevo qualcosa d'altro. Ma lì il genio amici miei, eh, velocità di esecuzione, no, fa qualcosa, ha fatto sì che l'idea geniale è rimasta come uno dei manifesti è il manifesto simbolo del fantastico italiano nel mondo. Ed è, nato in, ed è nato in questo modo qua come ti ho raccontato. E io ho il bozzetto originale. Va bene. L'ha rubato. L'ha rubato. <ride>